ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca. Non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme. Le parole di Papa Francesco hanno incoraggiato anche noi del movimento apostolico ciechi in questo difficile momento storico. I nostri 50 gruppi diocesani hanno continuato a incontrarsi in sicurezza Utilizzando una piattaforma accessibile a tutti, vedenti e non vedenti, giovani e anziani. Anche quando torneremo a riunirci in compresenza fisica, manterremo la possibilità di collegarsi da remoto. Potranno così partecipare ai nostri incontri anche coloro che, già prima della pandemia, non potevano uscire da casa. Questo per noi significa accogliere, includere, partecipare. In Africa abbiamo continuato a sostenere iniziative per la prevenzione della cecità e l'istruzione delle persone con disabilità visiva. Nonostante le difficoltà nel raccogliere fondi in Italia, abbiamo contribuito a far nascere un ambulatorio oculistico in Togo e al sostegno di numerose scuole con studenti non vedenti. Grazie per quello che avete fatto per me. Mi avete dato una seconda possibilità di vita. Grazie.